The Social Dilemma un documentario Netflix in cui integro informazioni e strategie pratiche se l'avete visto questo video non fa altro che integrare informazioni e far fissare i concetti se non l'hai visto invece questo è un succo, un condensato di tutto quello che devi sapere in pochissimo tempo il video è lungo ma vi assicuro che se lo guarderete tutto avrete un sacco di strategie per recuperare circa il 1000% del tempo che avete investito a guardare questo video Essendo questo documentario ormai sulla bocca di tutti, quindi essendo diventato un trend, sono contentissimo perché sta creando consapevolezza su certi meccanismi. In qualche modo voglio unirmi a portare nel banchetto le informazioni, una divulgazione con il mio stile comunicativo. Il documentario per me è fatto bene, ma pecca di una singola cosa che è veramente tra l'altro importante, ovvero non dà soluzioni, dà una soluzione un po' così che lascia il tempo che trova, però non dà quelle soluzioni strategiche da mettere in pratica subito. Quindi, alla fine di questo documentario condivido con te 5 strategie pratiche che si possono mettere in pratica fin da subito per combattere questi meccanismi e combattere un furto che è sempre più palese, che è il furto della tua attenzione. E in ultima analisi, della tua vita. C'è da dire che i temi che affronta il documentario sono temi che affronto da sempre con me stesso e da un po' di anni in questo canale. Quindi in questo documentario potete trovare alcuni dei fatti che trovate in The Social Dilemma integrati alla lettura di decine di libri e centinaia di articoli inoltre non lo dico mai perché non è poi la mia professione ma ho anche una laurea in ingegneria informatica quindi conosco benissimo gli algoritmi e come funzionano e posso dare effettivamente un contributo per spiegare meglio un po' tutta la macchina infernale quindi vediamo brevemente di cosa parleremo 1. nella prima sezione andremo a capire il modello di business dei social network nella seconda la genesi ovvero la nascita della manipolazione digitale nella terza sezione andremo a capire la manipolazione sociale, cioè come creare degli zombie. Nella quarta sezione andremo a capire come avviene lo scioccamento del cervello, ovvero come uccidere delle persone con un click. Nella quinta sezione andremo a capire perché noi siamo effettivamente petrolio. Nella sesta andremo a capire chi ci sta effettivamente rubando la vita. Nella settima andremo a capire come ogni click può portare alla depressione. Nell'ottava andremo a stipulare una soluzione iniziale. Nella nona sezione invece andremo a capire delle strategie di minimalismo digitale che ci possono aiutare a combattere il furto della nostra attenzione. Ma ora, bando le ciance. Let's go! Il modello di business dei social network è abbastanza semplice. Ci siamo noi che inseriamo i nostri dati. Questi dati vengono elaborati, vengono elaborati ai social network e si estrae conoscenza. Una volta che i social network hanno questa conoscenza, la mettono a disposizione di aziende aziende che utilizzano questa conoscenza per vendere i loro prodotti e pagano Facebook per far vedere le ads a noi. Ora andiamo a capire bene come funzionano le ads. Facciamo, facciamo un esempio. Consideriamo che io debba vendere delle penne. e Voglio utilizzare la piattaforma di Facebook, quindi dico pago Facebook per far sì che poi mi metta l'annuncio. L'obiettivo finale è quello che voglio che qualcuno clicchi sopra il pulsante compra ora e mi compra un set di 10 penne, ok? Nel momento in cui Facebook decide quale pubblicità far vedere c'è un'asta, quindi se io ho detto pago 5 euro e il mio competitor invece ha detto guarda sono disposto a pagarne 6, il mio competitor ha vinto l'asta e sarà il mio competitor Star lì. e quindi c'è un'asta tra aziende che vogliono vendere prodotti alle persone che utilizzano Facebook quindi il modello di business è questo le aziende pagano dei soldi a Facebook per avere in cambio la nostra attenzione considerate che i social network sono supportati da molti finanziamenti di persone molto ricche che vogliono ovviamente lucrare da questi sistemi e quindi solo il fatto che il tempo medio in app, ovvero il tempo medio che una persona passa nell'app diminuisce di un minuto, nei mercati azionari può comportare oscillazioni di milioni e milioni di dollari. Capite quanto è importante per il modello di business che le persone sono in app, perché se le persone sono in app loro guadagnano, perché io che vendo penne ho pagato per far sì che voglio la loro attenzione. Se le persone non sono in app, ciao ciao, quindi il loro interesse è quello di farti stare sull'applicazione è la loro metrica principale ora che abbiamo capito il modello di business andiamo a definire la genesi ovvero dove la manipolazione digitale è iniziata dovete sapere che inizialmente i social network sono stati creati con scopi veramente puri e nobili ovvero quello di mettere in connessione delle persone che si potevano vedere da anni oppure per ritrovare i familiari considerate che il tasto like è stato programmato per dare gioia per far sì che una persona si potesse sentire bene considerate ora che il tasto like è uno dei motivi per cui dei giovani che utilizzano i social network sono depressi perché non ricevono abbastanza like e chi ha inventato quel tasto ha rilasciato un'intervista e ha detto non mi sarei mai immaginato che una cosa che è stata creata per dar gioia fosse ora causa di depressione. Qual è stata quindi la scintilla che ha trasformato un po' la missione dei social network da un posto tranquillo dove poter unire le persone a una macchina da soldi infernale che ruba la nostra attenzione? Come al solito la scintilla è sempre una. Il denaro. Ogni azienda ha come finalità ha quella di creare valore economico e quindi si è capito che più una persona sta nell'applicazione, più posta, più scrive, più informazioni abbiamo e più queste informazioni le possiamo tradurre in conoscenza utili alle aziende per cercare di, in qualche modo, vendere dei prodotti a delle persone con dei messaggi specifici che possono magari, e dico magari, andare a sfruttare qualche bias mentale, ovvero qualche falla che abbiamo nel nostro cervello per farci comprare e vendere prodotti che effettivamente non ci servono oppure che ci servono il riassunto è questo che quando si è vista l'enorme mole di dati poi conoscenza che i social network potevano mettere a disposizione delle aziende per far vendere i propri prodotti si è capito che dietro questi social network c'è un interesse economico molto ma molto importante stiamo parlando di bilioni di euro francis bacon disse sapere è potere i social network erano davvero in grado di fornire tutti i dati per creare il sapere in funzione del potere. Quindi del potere di manipolare, del potere di far arrivare un messaggio e tante altre cose. Algoritmi in grado di estrarre conoscenza sono noti già in antichità, non sono nati con i social network. C'è una branca dell'informatica in che si chiama data mining, ovvero cioè minare tra i dati in qualche modo si cercavano di prendere questi dati e trarne la conoscenza un esempio simpatico è questo un supermercato americano ha notato tramite le carte fedeltà adesso sapete a cosa servono che le persone che compravano di pannolini compravano anche sei birre non se ne capacitavano di come questa cosa, come questa correlazione potesse essere possibile e quindi hanno messo i, pan i pannolini vicino alle birre aumentando così la vendita di delle birre del 1000% o qualcosa del genere si è scoperto poi che il sabato i padri andavano a comprare i pannolini per le mogli nel mentre c'era la partita di football e quindi prendevano un pacco da 6 birre quindi facilitando questa connessione hanno aumentato il fatturato questi algoritmi sono noti già da tempo però applicati a una massa così considerevole di dati personali nostri pensate cosa può dire i social network hanno predetto che una ragazza era incinta, lei non lo sapeva, gli è arrivata la pubblicità, guarda che sei incinta, perché per i dati accumulati, accumulando i dati di tutti i giorni puoi effettivamente predire il comportamento umano e quindi, in ultima analisi, manipolarlo. In ogni social network c'è questa tagliatella di informazioni, no? questo scroll, tutti questi post che tu scorri, scorri con il mouse e non finisce mai. È come se stesse mangiando da un piatto, e questo piatto non finisce mai perché sotto c'è un tubicino che lo riempie sempre di quello che state mangiando. E come abbiamo detto il guadagno del social network risiede proprio lì, ovvero nel far stare attaccata la persona a questa tagliatella di informazioni, Instagram, Facebook, YouTube, qualsiasi social network, a questo modo continuo di consumare contenuti. Perché se l'utente resta nella piattaforma, la piattaforma guadagna, altrimenti no. Considera che per farti stare il più tempo possibile ti studia, Vedi quanto tempo hai guardato un post anche se non interagisci con una foto e l'hai guardata per due secondi. Facebook questo lo sa, sa se hai posizionato il tasto sul like e poi non l'hai messo, sa tutti i tuoi piccoli movimenti, qualsiasi cosa registra, perché è importante e fondamentale per poi analizzare e farti mandare nel feed di notizie, quindi farti vedere delle informazioni che è più probabile che ti portano a consumarne altre, ti studiano, capiscono quali sono i tuoi punti deboli e cercano di proporti delle informazioni che ti fanno restare nel social network, quando magari dovresti andare a lavorare, dovresti dedicare un po' più di tempo ai tuoi figli oppure al tuo progetto personale, alcune volte grazie a questo stare tantissimo tempo sui social network e non poterne farne meno ci autodefiniamo deboli, almeno così ho fatto io con me stesso, sono una persona debole non riesco a stare meno di tre ore su WhatsApp oppure su Instagram oppure su Facebook dovete sapere che alla base di tutto questo c'è un algoritmo di intelligenza artificiale ma cos'è un algoritmo di intelligenza artificiale? è un algoritmo che si cambia da solo in base a quello che succede se questo algoritmo di intelligenza artificiale ha come obiettivo quello di farti stare sull'app questo qui se la penserà di reperire tutte quelle informazioni simili o che hanno dei punti in comune a quelli che ti hanno fatto restare quanto più tempo possibile nell'app questo algoritmo è molto più efficiente di un team di mille persone diventa bravissimo a capire ciò che ti piace ciò che ti fa stimolare la dopamina e tutti quei neurotrasmettitori che ti fanno sentire bene e quindi che ti fanno restare nell'app e loro guadagnano oltre il fatto di rubarvi tempo questo comportamento ha un altro svantaggio quello di proporvi sempre informazioni simili a quelle che avete consumato se voi pensate ad esempio che la terra è piatta e interagite con questi contenuti Facebook non farà altro, l'algoritmo di Facebook, di intelligenza artificiale non farà altro che bombardarvi di informazioni che confermano la vostra tesi questo è un fenomeno, una falla del nostro cervello che va sotto il nome di confirmation bias quando tu cerchi qualcosa su Google non cercherai magari il pesce fa male, ok? Cioè, il pesce fa bene, se tu pensi che il pesce fa bene. Quando in realtà, se tu scrivi il pesce fa bene, ti usciranno solo articoli che ti diranno che il pesce fa bene. Quando in realtà potrebbe essere che il pesce fa male. Guardiamo pesci grandi con alte quantità di mercurio. Ed è questo il motivo perché tante persone credono a teorie balorte, come il fatto che la Terra sia piatta o il cambiamento climatico. È solo la nostra fantasia. Ma può effettivamente una persona essere manipolata al 100%? Lo vediamo nella prossima sezione. Ora che avete capito l'esistenza di questo algoritmo di intelligenza artificiale, c'è un modo per bypassarlo ed è quello di pagare. Un'azienda può pagare Facebook per farvi ricapitare la sua pubblicità nella vostra pacheca quale voi cliccate e potenzialmente potreste comprare l'oggetto o il servizio sponsorizzato. L'azienda può essere altamente specifica nel far arrivare il suo messaggio delle persone precise con determinato sesso, determinata età, determinati interessi. Ad esempio posso far arrivare una promozione di una vacanza a una persona che si è appena sposata che quindi presumibilmente farà un viaggio di nozze. Più l'azienda paga e più questa persona viene bombardata con lo stesso messaggio. Il pericolo è questo, che quando poi l'azienda smette di pagare per far arrivare questo messaggio, l'algoritmo di intelligenza artificiale ha visto che ha interagito con quest questa tipologia di contenuti e te ne proporrà di simili anche quando l'azienda smette di pagare. Quindi pagando dei soldi e facendoti arrivare dei messaggi, posso farti restare in un loop che confermerà il messaggio che ti ho appena detto. Quindi, in linea teorica, è possibile manipolare le masse, grazie ai social media. Ho detto in linea teorica, vero? In realtà no, è in pratica. Grazie ai social media sono state manipolate delle elezioni, a causa dei social media sono state perpetrate delle violenze, i main art, sono state uccise delle persone grazie a delle campagne di fake news su Facebook. E di chi è la colpa? Uno penserebbe che dietro Facebook c'è una persona che è un diavolo, è un satano, una persona che vuole il male, vuole far estinguere la popolazione, oppure lo fa così solo perché è divertito. No, in realtà la situazione è molto più base, è molto più terra a terra. Si basa tutto sulla convenienza economica, sull'algoritmo che ormai ha preso il controllo e se la pensa come faccio a massimizzare i guadagni in questo modo cercando e dando alle persone i contenuti che li fanno restare nell'applicazione che questi contenuti poi incentivano guerre che questi contenuti portano a perpetrare violenze che questi contenuti poi possono fare leggere le persone in maniera scorretta l'algoritmo se ne frega una soluzione a tutto questo esiste la vediamo in una prossima sezione Come abbiamo detto, gli algoritmi di intelligenza artificiali sono tarati e disegnati per catturare la nostra attenzione, ma anche per creare dei meccanismi di dipendenza, che sono gli stessi meccanismi di dipendenza di altre sostanze, come il fumo e la droga. Ogni tuo clic, ogni tuo scroll è venduto dai social network alle aziende che vogliono la tua attenzione. Ecco che le aziende... Hanno assunto team di neuroscienziati, i migliori al mondo, che sanno sfruttare ogni nostra falla insita nel nostro cervello per catturare la nostra attenzione. I neuroscienziati sono i petrolieri della Silicon Valley, che decidono il colore del pulsantino, oppure quante notifiche farti arrivare, con che frequenza, e tutto in funzione di una singola cosa, massimizzare il tempo che tu passi dentro il social network. Il nostro cervello non si è evoluto allo stesso ritmo evolutivo della tecnologia ed ecco che abbiamo ancora tante falle, tante piccole cose che sono legate agli istinti primordiali che abbiamo e i neuroscienziati questo lo sanno e sfruttano queste falle per persuaderci a restare quanto più tempo in app. I nostri social network stanno in qualche modo rubandoci la vita, ci stanno privando della vita perché perché non ci lascia una scelta, ma sono loro a proporci contenuti da consumare. È come se tu andassi a Wikipedia e cercassi mele, e poi Wikipedia se la pensare: no, no, le mele no, le mele no, tranquillo, te lo dico io quello che ti piace. Tu non devi pensare a nulla. Noi stiamo delegando un algoritmo che è programmato per sfruttare tutte le nostre falle mentali, la scelta delle informazioni da introdurre nella nostra vita. Ti faccio un esempio. Come hai trovato questo canale? Hai scritto Silvio Lucchetti? Perché mi conoscevi? No, la maggior parte delle persone che stanno in questo canale sono persone che non mi conoscono di persona. È l'algoritmo di YouTube che ha proposto il mio canale perché siete delle persone magari interessate a temi come la consapevolezza, l'intenzionalità e le e in modo generale al miglioramento e alla crescita personale Oh, poi, detta tra noi, vendata di culo perché, a oh, cavolo, il mio canale è bellissimo Scherzi a parte, una persona poco consapevole potrebbe essere risucchiata da una tana e del bianconiglio pieno di tanti video, uno dopo l'altro che catturano l'attenzione Soprattutto i più giovani, che hanno tantissimo tempo a disposizione possono veramente essere inghiottiti C'è un nuovo fenomeno che si chiama Ben watching, ovvero quello di ingozzarsi di video. Mi è mai capitato che vai su YouTube e cerchi un video tutorial per creare, non so, una torta al cioccolato e finisci per vedere una marmotta che cavalca una zebra albina. Dici "Ma come mai? Come è successo?". Eh, la magia dell'algoritmo. Il concetto è questo, che la nostra vita è dannatamente limitata. Se non l'hai visto guarda il video che vi lascio qua in descrizione, il quale vi spiego perché a me restano 5 anni. La vita, come detto è molto breve e limitata. Dobbiamo essere consapevoli e intenzionali e sfruttarla al meglio e non essere vittima di qualche algoritmo che risucchia la nostra attenzione. Una delle cose più preoccupanti è che tra i più giovani incominciano ad esserci dei disturbi legati ai social network. Il tasso di depressione delle ragazze dai 13 ai 18-19 anni è cresciuto in maniera esponenziale e questa crescita è stata chiaramente correlata da diversi studi all'uso di social network considerate questa situazione, ci sono 5 ragazze in classe 4 ragazze ricevono una media di 30 like apposta e c'è una ragazza che ne riceve 1-2 questa ragazza si sente sempre inferiore, sempre minore perché poi alla fine, come abbiamo detto, i social network vanno a sfruttare delle dinamiche ancestrali del nostro cervello il pollice in su, il like, vuol dire essere approvato quindi la persona che non riceve il like, come si dice ok, non sono approvato e nell'antichità quando non venivi approvato, venivi espulso dal gruppo e morivi il nostro cervello è ancora legato a queste dinamiche e quindi queste ragazze sono sempre più depresse. Anche il tasso di suicidi è aumentato e c'è una correlazione chiara da diversi studi, tra l'uso dei social network e il suicidio. E poi ci sono tanti altri fenomeni, bullismo online, ovvero il cyberbullismo, il ghosting, ovvero quella, quel fenomeno per cui una persona viene esclusa. Sei in un gruppo whatsapp e una persona viene eliminata, esclusa, non si sente più parte del gruppo. Un altro fenomeno è la dismorfia di Snapchat. Ci sono tutti questi filtri no, che puoi applicare alla tua faccia, che ti aumenta la grandezza degli occhi, diminuisce la grandezza del naso e bla bla bla. E ci sono queste ragazzine che vanno ai colorci plastici e, di e dicono guarda, io voglio assomigliare come il filtro di Snapchat. <ride> Insomma, nelle giovani vulnerabili menti questi meccanismi sono ancora più efficaci. E purtroppo non riesco a vedere un futuro roseo per le nuove generazioni. Allora, qual è la soluzione? Qual è la soluzione a tutto questo? Come cessare questi meccanismi? Il documentario, come ho detto, non dà molte soluzioni, ne dà solo una, ovvero quella di cambiare il modello di business. Fondamentalmente finché L'algoritmo ha come obiettivo quello di farti stare nell'applicazione perché più tempo stai, più soldi guadagna l'app. Ci saranno sempre questi meccanismi, l'unico modo è cambiare il modello di business. Finché ci sarà il denaro cercheranno di spemerci come se fossimo delle arance e poi rimaniamo una buccia d'arancia priva, secca di tutto quel succo che in realtà è la profondità della vita ma qui la sfida è grande perché ci sono miliardi di interessi miliardi di euro di dollari di interessi in tutto questo in principio era un fiocco di neve ma poi scivolando è diventata una valanga voler interrompere tutto questo è come voler interrompere una valanga è quasi impossibile e ora vi state dicendo, quindi nel mentre devo essere una vittima? Devo subire questo? No. Per fortuna ci sono diverse strategie di minimalismo digitale che è in grado di contrastare tutto questo. Ho letto decine di libri, centinaia di articoli e mi sono veramente informato. In questo canale ne ho condivise tante e ne condividerò altre. Anzi, se siete interessati a una consulenza one to one per voi, per i vostri figli o per le persone che volete bene, in descrizione c'è un link per una call conoscitiva senza impegno. Per ora vediamo 5 strategie molto utili per difenderci da tutto questo. Strategia numero 1. Disattiva le notifiche. Il mio cellulare non ha notifiche, ha solo due notifiche, quella del telefono e quella delle mail di lavoro. Per il resto ho disattivato tutte le notifiche. Whatsapp, Instagram, uh, Facebook, LinkedIn, qualsiasi altro social è disattivato. In quel modo impedisci all'algoritmo di intelligenza artificiale di imporre la sua routine sulla tua vita, di manipolare la tua vita. Appena vediamo una notifica, il nostro cervello va subito in una sorta di chi sarà, chi non sarà. Dai, magari al il like, magari mi sento qualcuno che mi dice bravo Silvio stai facendo le cose giuste. Seconda strategia, spegni il telefono. Alcuni periodi di vita, per esempio la sera quando torni a lavoro oppure quando vai a letto, spegni il maledetto telefono, anche perché spesso e volentieri passiamo tantissimo tempo quando siamo a letto a pancia all'aria che non prendiamo sonno e quindi incominciamo e veniamo risucchiati da questo feed di informazioni e notizie netflix ha dichiarato che il suo maggior competitor è il sonno 3 nascondi le app che usi frequentemente La home screen del mio cellulare è priva di app le ho tutte nascoste perché perché così non ho questa tentazione quando vedo quelle notifiche di andarla a controllare 4 usa la tecnica If, then, nella programmazione c'è un costrutto che viene molto spesso utilizzato ed è se succede x, allora fai y, ad esempio se la password è corretta, allora fai entrare l'utente nella nostra piattaforma o tanti altri modi e applicazioni. Lo sapete che questo costrutto si può applicare anche alla nostra vita? In che modo? Programmando in anticipo quello che faremo. Se mi sento annoiato prima di andare a letto, allora leggo il libro e lo sostituisco a, se se sono annoiato prima di andare a letto, sto le ore su Instagram. Ok? Cambiamo questi costrutti, quindi abbiamo in maniera consapevole e intenzionale creato un collegamento più sano. Quinta strategia, e questa è una strategia molto efficace, cancella tutta l'applicazione dei social network dal tuo cellulare. Questo è molto pro, è molto advanced, quindi Magari puoi arrivarci per step. C'è una sesta strategia bonus che è quella di seguirmi su Instagram. Per capire perché seguirmi su Instagram può incentivarti a utilizzare meno Instagram, non ti resta che andare a vedere su at Silvio Lucchetti, ma lascio qua il video in cui spiego il tutto. Detto questo, se vai nel mio canale c'è una rubrica che si chiama Minimalismo Digitale e lì trovi altre 20, 30, 40 strategie da applicare, fin da subito. Il documentario è finito, spero che sia di vostro interesse, se volete una consulenza one to one per voi o per le persone care i vostri figli potete tranquillamente contattarmi come ho già detto nel link in descrizione per una call totalmente gratuita in cui ci conosciamo. Detto questo, io spero che questo documentario sia stato molto interessante e possa effettivamente portare tantissimo valore. Il mio obiettivo con questo canale è quello di creare un mondo più intenzionale e consapevole, condividendo idee e magari partecipando con voi in conversazioni. Ecco perché sarei molto contento di sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, perché voglio parlare con voi e non a voi. Quindi se vuoi supportarmi lascia un like, un commento, iscriviti al canale se non sei iscritto e insomma se ti piacciono questi temi spulcia su qualche mia playlist puoi vedere nel primo commento una serie di video che ti potrebbero interessare. Per oggi è tutto, con affetto e speranza. Ciao, ciao.